Noi diciamo sempre, andiamo a dischi, andiamo a dischi, eccoci qua, quindi vuol dire che nella vita quando c'è volontà di fare una cosa, si fa risuonare eh, armonicamente eh, eh, di note meravigliose, di una voce meravigliosa, questa sala, eh, che tra l'altro è stata protagonista di un evento bellissimo, l'ultimo evento che stavo fatto in Terno 4, eh, il cuismo, c'è stato un lato più didattico dell'uso della voce, ma lei è una bravissima artista, infatti l'altra volta non ha cantato, hanno detto purtroppo. Quindi io vi presento Marcella Faranna. Eh, eh, Ma era ancora più straordinario perché era nella stessa campagna principale. Rabbit devo fare qualcosa di che fresca Di poetico, io devo fare qualcosa di poetico. E... Canne, che di poesia tanto scritto, no? ha scritto ha mobilitato queste pagine musicali oltre ai musicisti e, non lo so mi, vabbè. mi viene a pensare a Mari Chiara eh, è <ride> eh, la poesia è la poesia